Ciao a tutti e benvenuti sono Massimiliano No vediamo adesso in assemble come realizzare un'interazione con più oggetti contemporaneamente in un video precedente avevo mostrato una macchinina che si muoveva adesso vedremo due macchine che si muovono contemporaneamente ho già programmato il movimento per la prima e Programmeremo dei movimenti adesso per la seconda. Come vedete qui nel riquadro Interaction non abbiamo nessun elemento per la seconda, per quella blu. Vediamo un attimo la preview. Selezioniamo la prima. E funziona, mentre la seconda, come vedete, non c'è nessun movimento. E la torniamo un attimo indietro quindi la selezioniamo e scegliamo dall'apposito riquadro delle interazioni il movimento move poniamo attenzione alle coordinate partiamo da questa posizione osserviamo gli assi quindi decidiamo che faccia un percorso in avanti quindi si muova move per andare in quella direzione opposta alla rossa, quindi 4, 0, 8, 0, un altro elemento rotazione cioè per tornare indietro quindi un'inversione a 360 gradi che ritardi 3 secondi e il movimento duri un secondo perché il momento del primo è 3 quindi qua ritarda di 3 Aggiungiamo l'ultimo elemento per tornare nella posizione di partenza, quindi di nuovo Mode, e diamo le nuove coordinate. Soproniamo e continuiamo queste, quelle verificheremo, manteniamo lo stesso app, il ritardo ecco deve essere di 3 più 1 quindi 4 secondi, e durata sempre 3 secondi. Come momento, ah, vediamo adesso se è fatto. Clicchiamo, vediamo adesso se tutto funziona attraverso la preview in alto a destra. Seleziono la prima macchina e quindi anche la seconda Come vedete siamo riusciti a farle funzionare entrambe. Facendo ripetere i movimenti. Ogni qual volta cliccheremo su questo tutorial è tutto grazie alla prossima